Eccoci a casa! Benvenuti ragazzi in paradiso! Oggi voglio provare veramente triple v su versus... questo. Corriere! Oh, ma chi è? Che cavolo è? Ma... ma guarda questo! Cioè, ma raga, i corrieri di oggi! Ma, ma si può! Vediamo che cavolo mi ha lasciato sto qua, ma non è possibile che tutte le volte i corrieri irrispettosi totalmente dei pacchi. Però eh, vedo già dalle scritte qua. Vediamo. Oh ragazzi Sai che oggi Bici da dirt li lascio da parte eh Oggi voglio provare veramente triplo tip Lo aspettavo da tempo ragazzi Ci settappiamo su questo tavolo Casualmente abbiamo lasciato qui l'altro giorno Perché appunto stavamo pulendo le bici Che abbiamo qui in park C'è da tirare fuori tanta bella roba qui eh uh -huh. Questo che cavolo è Il pezzo forte Ah Ah ok, varia componentistica, ottimo Sono fantastico Oh, guarda che è arrivato l'alboreto Cosa stai facendo? Cioè, prima stavo entrando in un Cavolo di corriere, ma mi ha lasciato sta roba Scusate, sono tutti i pezzi che c'erano dentro Boh, non ho idea di cosa... Oggi pensavo in realtà di fare triplo flip Sai che ti avevo detto che volevo fare triplo sì, flip Però in realtà, siccome è arrivata la DH Direi che facciamo un bel bike check, no? Ha rotto le palle un po' sti bike check Facciamolo vendato cosa dici? come vendiamo facciamo un paio di giri come e vendato ma dai albi lo sai anche te che io come meccanico sono una, no, no, una faccio, pippa appunto facciamo vendato così quello che non vedi non succede giusto? ok sì. quindi mettiamo il manubrio al contrario, mettiamo pedale al contrario, contrario, le ruote, le ruote girate, no, okay. i discheli in contrario. va bene Benvenuti! Abbiamo deciso che oggi facciamo con l'alboreto dietro la nostra camera Vogliamo fare questo bike check della nuova Rose sul Fire Me L'ha consegnato un corriere un po' maleducato Ma abbiamo tutti sti pezzi Direi che li spacchettiamo un attimo tutti velocemente Trezzini, bendina Com'è l'alboreto me la vuol far, far bendata sta roba? Ma sei tu che hai scelto? Io l'ho scelto Sì Io bendato con l'alboreto che proprio <ride> Alboreto meccanico Meccanico mai visto Almeno c'è Ivo che Lo Nel penso, mio tot. difetto da bendato probabilmente ci Io non l'avrei fatto così E non è che ti bendi qua Ti bendi là Toto Facciamo vedere eh, che effettivamente Non si vede Perfetto Nulla piegata tre volte. Cioè, io adesso me la devo tenere tipo su sì. un'ora e mezza con 30 gradi. Sta roba uscirò so. con gli occhietti grossi così perché mi si rimpiccioleranno <ride> dal sudore. Lontano. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Tu adesso lo bendi e poi lo fai girare un 8 9 volte, ok? No, dai, dopo vomito. No, tu 8 8 volte. Sei uno youtuber oppure no? Ti stringi di brutto perché sennò no mi scende. Daniel San. Toto. Mezzo, Quanti sono? Quanti sono? Due, tre. Non posso crederci, io sono fortissimo. No, allora, sono fatta davvero. Devi farlo. Quanti sono? Eh, 4. Va, Quanto quanti sono? 2 no, 4. Sei ah, sfigato. Eh. Dai, ok. Vai. Oh, Madonna, no, mi giro già. Dai, mi giro già la testa. Basta. Dal terreno. Viva lontani, non deve sentire. Tanto okay. è di qua la bici, eh. Dai, è incredibile la cosa. Allora, Dai, no, minchia, ma è, è impossibile, raga no allora devo, devo, devo rientrare al bag, ero vicino al bag ma io vomito prima della fine del video qui raga qui sale oh aspetta, ho visto qualcosa, c'è il cavo del bag lo seguo ah ok, qui c'è il tombino, perfetto ho capito dove sono ancora, un po fino, vai un po' a destra po sono al tavolo? Sì, è lì, più avanti, un po' più a destra posso solo la mano? Ah, no ma qui stanno andando, sta andando in salita raga sinistra, sinistra ancora, sinistra oh un casco. Ah, ho lasciato prima. Uh attenzione, eccolo. Madonna, ma non sapete quanto è strano sta roba? Sì, eh? Si tolto. Credo È orribile. Camera qua, la vedi? Ma eh, i suoni riesco ancora a sentire. Bazzi 5. Va. Ah, no, qua. un po' più la. Tanto vai! Oh, una cosa che non hai considerato che secondo me allora, può essere ardua okay. è la distanza che c'è tra i pezzi della oh, bici, e la bici e la bici. No dai però me lo ricordo, erano tipo tre passi. Vai, vai, tre allora, passi Allora, devo tirare fuori solo gli attrezzi almeno che mi servono. T Aiutami solo a mettere di qua i pezzi che non servono. No, quelli che non. La mano? Allora. Ok, okay adesso che hai tutto davanti a te? Sì. Allora, ragazzi, no, adesso, sostanzialmente. Eh, di qua in casa. <ride> sì. Qui. Sì esatto okay. Ivo mi ha aiutato almeno a dividere gli attrezzi Perché credevo fosse un po' più semplice di orientarmi Cioè è un conto fare qualche secondo bendato Ma starci più tempo <ride> Poi già adesso hai perso Perdi l'orientamento e ti viene anche la nausea <ride> Beh potrei iniziare a montare tutto il gruppo davanti Quindi tipo stem, manubrio, quelle robe lì Allora lo stem che l'ho tolto prima <ride> Che è tutto davanti a te Eccolo qua, questo io mi ricordo che è la scatola dello stem perché ormai conosco a memoria Questo qui è il BZA Direct Mount Faccelo vedere Aspetta <ride> Divo comunque veramente il muoversi è la parte più difficile La mano, sì Ok, siamo qui Siamo qua Qui ci sono gli attacchi del Direct Mount Allora, devo girarlo così Perfetto Aspetta, dov'è il tappino? Eccolo qua Chi sei? Eccolo E' lui Ok che bello, però hai imparato eh, che mi sono spostato Dove c'è... ogni tanto filmo con le mani, sembri quasi confidente, poi mi alzo verso la faccia e vedo la perplessità di <ride> <visosa. ride> Allora, primo pezzo ragazzi, direi montato. E già che ci sono, siccome sono vicino, sì, E sono esatto. furbo, Vai. allargo si, e non cieco. devo toglierli perché se li tolgo sono, sono perso perché viti, mi penso. cadono le viti per terra e ciao. Sto sì. so allargando questo semplicemente per mettere il manubrio. Ragazzi, guardate insieme com'è. In piedi, fermissimo. Davanti ah, okay, al pezzo, fermo. e è tutto davanti a te, Toto. Se non riesci a prendere le cose, però, oh, eccolo qui. Oh. E pensa, ti avevo già spostato tutti i pezzi. Che si vendica di una vita di abusi. Ma... Sì Sempre devo centrarlo. Più o meno, Anzi, la... cerchiamo di, dai mignoli di fare la stessa distanza. Andiamo, oh, non mi sembra perfetto. Ma tante... No, no, no, devo dirti la verità, Toto. Secondo me, eh. guarda che come primo tentativo non ci serve. Secondo me, me, non è male. male. Cosa Direi di mettere subito i freni. Cosa stai cercando? Ah, qua c'è la forcella. e eh, sto cercando i tubi, eccoli qua. No, devo prendere quello del manettino del cambio. Eccolo. Ok. E lui. Vieni qua. Ok, questo sale così, vero anche? Non bisogna fare il close up sottofaciletti. Eh, ma raga, Va. mi sta disorientando di brutto spostando. Lo strappiamo tutto. Ah, ok, stanno attaccando okay. il cambio al collarino. Adesso ci sei arrivato al boredo. <ride> <E> non ero <ride> andato. Adesso montiamo i freni. Adesso tienilo così. Esatto. Oh oh, poi... oh! Oh! Oh adesso? ce l'hai fatta, eh. senti che la vita è bombata, sali, bravo Mamma mia quanto Mi... sei fatto Ma tu sei un meccanico <ride> mancato Toto Sì non troppo in là eh Toto si Meglio troppo che... Oh, dai oh <ride> Comunque, adesso Dai Vado io a prendere manopole, fermo lì E che si, si muove, si dritto de Se vai dritto c'è, sinistra Dai dove sono, palmi son perso Senti che stuzzica no. oh. Dai oh, sì, <ride> a destra oh. Ecco e sei proprio. Ragazzi manopole cromag, non mi ricordo come si chiamano, però vabbè fa niente. Aspetta, belle. ci sembra fatti. quello quando fanno i riscatti. Esatto. No. tappino. Questo ragazzi senza problemi. Oi. No dai, è grigio direi. Eh, pedali. Faccio pedali? E Pedalini. Dai. Avevo il grasso io. Ce nello zaino. Chi me lo va a prendere? Sto cazzo. Pedali senza il grasso è, è un reato. No, l'ho toccato col pollice. L'ha messo bene? Giù, giù? Sì, ma tocca con l'altra mano. Giugi! Oh! Giù, pochino, pochellello. <ride> È toccato la pellina. Ok, l'ha messo. Ho dito, sporco di cazzo. Ah, a parte che questi pedali, un sono peda i cromag contact. <ride> sono i pedali migliori che si possono trovare sulla faccia della terra. Però guardami quando parlo. Cioè, pensate, sono riuscito a montare da cieco. Pensate con gli occhi in quanto. in quanto eh? poco tempo ci si mette. <ride> Appoggia! Appoggia perfetto, è libero. Sento. Il allora questo è gemello di Vediamo questo. qual è più Alzalo. grosso. Allora, decisamente più grosso okay. questo. Ma raga ma sto a filetti. Cioè va bene in tutto, ma quanto cavolo è duro. Sai, di solito non si montano ben bendate le bici. Ma le porto dietro tutte e due? Allora, prima di tutto apro il cambio. Ah, tienilo più. Eccolo, Eccolo vai. Questo è un telaio. Sì, sì. È il telaio. Allora, non ok, si sì, è dentro. Devi solo salire. Te lo allargo un po'. Eccolo, è entrato. Ho è entrato sentito. anche il disco. In... E adesso te la devo muovere un po'. Perfetto, vado eh, lì. Momento delicato, dammi. Allora, svitiamo per bene l'upernetto. Lo inzuppiamo e lo togliamo, <ride> lo impaniamo nella terra. Grazie, Ivo, fammelo impanare. Ruota! Dov'è? Ah, ruota Metti le mani verso davanti a te. Oh, oh, oh, oh dai, arrivato. Arrivato. Aiutami. Ok. Oh, ancora? <ride> sicuramente non possiamo okay. dire che non ci stiamo divertendo oh, noo no! ah, hai caduto il tappino. tappino Toto hai fallito di nuovo me, faces. il perno Toto ah. dammi alzati ma alzati ma alzati. Qua, alzati la mano il perno <ride> di... allora un po' più vicino Toto <ride> se vuoi <ride> <ride> se, vuoi, se vuoi annusarla se vuoi annusarla la ruota puoi andare un po' più tappi la stappi la ruota. la ruota allora manca soltanto come vedete sella col tubo sella è aperto ma sì, allora, è dietro tutto Sono ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ci ah ah ah Quanto ci ho messo? Sfigato eh, è l'ultima cosa ragazzi guardate qua madonna i freni adesso fai una pedala vai. vai tanto oh. Oh. Oh. Oh. ma no, aspetta oh, mamma no, mia ma che succede <ride> egregiamente storia ragazzi questo è il setup perfetto <ride> C'è cioè una cosa va bene se è male adesso mettiamo a posto ma quanto cavolo è cattiva cazzata nera eh. bici di batman adesso mettiamo un attimo a posto il setup e ve la presento io Bene okay, ragazzi, okay, okay. allora... Se tappata la bici tanto per iniziare rose sul fire 2020 montaggio di h comunque ricordatevi che in descrizione trovate questa bici se volete acquistarla vi lascio il link e troverete tra diverse configurazioni a seconda anche della spesa che volete fare e quest'anno volevo fare una bici proprio cattiva aggressiva infatti vedete che l'ho fatta praticamente tutta nera eccetto piccoli particolari che sono le sue scritte gialle gli altri particolari oro gialli dei collarino mozzi e il tappino della serie sterzo piccoli particolari insomma ma per la lasciarla completamente nera pura cattiva proprio ok ruote amatissime da voi pubblico sono le Industry 9 Grade 300 pronti? Piccolo inciso, per tutte le persone che mi hanno chiesto, il mozzo fa rumore perché non è che gli ho messo una cosa particolare, è perché ha tanti denti di aggancio e quindi fa quel rumore, non si può imitare lo stesso rumore. Dovete comprare forza questo mozzo, ok? <ride> Parlando di freni, ho un disco da 200 davanti, dietro 180, entrambi i freni sono dei guide RSC. Forcella, questa è la Boxer. Scrivetemi nei commenti quale, perché non ne ho idea. Quest'anno rispetto all'anno scorso ti avevo montato un Fox, quest'anno un RockShox. Ecco, ecco, cosa importante di queste due robe, l'unica cosa che vi so dire, come le tengo io, nel senso a me piace saltare, quindi le tengo particolarmente dure, diciamo. Davanti ho messo 160 PSI, compressione praticamente tutta aperta. Stessa identica cosa per l'ammo, secondo come pressione eh, 250 PSI, con l'attenzione che se vi piace saltare tenete al ritorno un filo più lento del solito. Proprio perché così quando uscite dalla rampa lui non vi dà anche lì il colpo che poi può provocare la cosiddetta giornata. Per quanto riguarda tutta la componentistica varia che vedete sulla mia bici è tutta fornita da Cromag, marchio che io amo. Un misto tra aggressivo racing ma freestyle che è quello che uso. Davanti ho un manubro OSX da 35 mm largo. 78 785 mm sella quest'anno ho cambiato rispetto all'anno scorso che avevo una trail Trailmaster DT quest'anno ho preso la Lynx DT che a vederla sembra ancora più racing dell'altra l'altra Forse è un pochino meglio per quando si va a pedalare, perché è un pochino più imbottita. Per le gomme, sono delle Magic Mary con mescora Super Gravity. Scusate se non mi ricordo i pezzi, ma tra filmare il video, tutte le cose che uno deve fare di qua e di là, mi dimentico i nomi delle varie cose, però... Adesso facciamo un giretto sui panettoni per dilettarvi. Pantaloni corti, caschetto da dirt. Ok ragazzi, proviamo questa bici! A victim of a man that substituted his mouth for his hands So when he talk you hear a blam, damn See my father figure, that my mom should be the father figure And he'll leave with some bottle liquor But my mama never stopped the nigga Until he shot the popper quickly And she called for the cops to get him questo video vi abbiamo divertito abbastanza con questo montaggio della bici da bendato ricordatevi che l'iscrizione è fondamentale perché dobbiamo arrivare a 50.000 iscritti Ci sarà il giveaway Stiamo facendo crescere lo sport tutti assieme Stiamo aumentando gli iscritti, stiamo facendo crescere lo sport Ed è solo un bene per la mountain bike in Italia Che è ancora uno sport diciamo, molto piccolo in confronto ad altre, ad altre discipline Grazie di aver visto questo video e ci vediamo lunedì prossimo And when I get the three, I'ma let it all go and let it be